Melania Trump incontra il principe Harry, la foto è virale. Il principe Harry ha incontrato la first lady degli Stati Uniti Melania Trump e la foto del loro meeting ha fatto il giro del mondo. Doveva accadere prima o poi visto che sono entrambe due personalità importanti del mondo politico, e finalmente l'incontro tra il principe Harry e la First Lady Melania Trump ha avuto luogo in occasione degli Invitus Games. La moglie del Ticone ha infatti viaggiato per la prima volta da sola a Toronto, in Canada, e qui è stata invitata dal primo ministro Justin Trudeau alla cerimonia di apertura dei celebri giochi. Presente anche il principe Harry, oggetto di invito insieme al premier canadese di una visita alla Casa Bianca nelle prossime settimane. Melania Trump ha tenuto il discorso di apertura degli Invictus Games, dove ha parlato al posto di suo marito Donald, che non era presente all'evento. Da parte di mio marito e da tutto il paese, voglio ringraziare voi e le vostre famiglie per tutti i sacrifici che avete fatto al fine di tenerci al sicuro. Voglio anche augurarvi buona fortuna, pure se so che non ne avete bisogno. Tenete caro il vostro spirito combattivo e portate loro a casa. Gli Invictus Games sono un evento che vede protagonisti militari che sono stati feriti nelle varie operazioni di guerra, e comprende uomini e donne provenienti da 17 diversi paesi. In questi giochi, i soldati si confronteranno in 12 diversi sport, e la giornata finale che vede la loro conclusione è prevista per il 20 settembre. Dopo la cerimonia di apertura degli Invictus Games, Melania Trump ha avuto un incontro privato con il principe Harry, nel quale hanno parlato delle loro famiglie, dei giochi e dei team per cui avrebbero tifato. Un incontro molto informale, e sul quale si sta speculando tantissimo, migliaia di persone stanno cercando di analizzare le espressioni di Harry e Melania dalle foto che gli sono state scattate. Dalle loro espressioni cordiali però, non è possibile carpire nulla di negativo, anche se sicuramente non danno proprio l'impressione di aver avuto un incontro caloroso e irripetibile. Che abbiano voluto semplicemente assolvere in modo civile a un impegno istituzionale. Non lo sappiamo, soprattutto perché in quanto personaggi politici sia Harry sia Melania sono in grado di fare buon viso a cattivo gioco in qualunque situazione si trovino. Le parole imbarazzanti di Donald su Diana. L'incontro tra Harry e Melania Trump è avvenuto dopo che… Nelle scorse settimane, è stato dato risalto a delle vecchie frasi che il ticona ha pronunciato su Lady Diana, la madre di Harry. Considerata di una bellezza travolgente, sembra che Donald Trump abbia letteralmente assillato la principessa triste per diverso tempo, tanto che si dice Lady di fosse decisamente terrorizzata da quelluomo abituato ad avere tutto. Ovviamente Melania non ha nessuna colpa di quanto fatto dal marito in passato, ma visto il forte legame che Harry sente tuttora con sua madre, è probabile sua stato molto disturbato da queste dicerie. E chissà se andrà davvero in visita alla Casa Bianca per stringere la mano a chi, in passato, ha detto delle cose così poco carine sulla donna che più ha amato al mondo.